Grazie eh, Eugenio dell'introduzione dell e grazie agli organizzatori di questo convegno, per me è una, una bellissima occasione, non capita tutti i giorni di parlare neanche a noi eh, docenti universitari di fronte a così tante persone, ma soprattutto a così tante persone eh, giovani e si spera interessanti. Allora noi abbiamo un problema noi fisici che eh, ci lasciamo un po' trascinare dell'entusiasmo e ci viene voglia di raccontare eh, tutte le nostre cose e dopo un po' non ci rendiamo conto che quelli davanti a noi non capiscono eh, più niente allora questo è un problema che dovete, prendere, dovete accettare e probabilmente succederà anche a me eh, oggi però anche se non capite tutto quello che, che dirò quello che a me preme è che voi percepiate un po' nell'entusiasmo che noi ci mettiamo in queste cose e credo che questa sia la maniera migliore per ricordare anche un personaggio come il professor Marveggio che non ho conosciuto ma ho capito che era sicuramente uno dei suoi ingredienti. Allora, io parlerò dei confini dell'infinitamente piccolo, a parte il titolo, a me, piace, a me fisici piace capire meglio che cosa vogliamo dire anche con le parole, allora che cosa vuol dire infinitamente piccolo? Allora, partiamo da una cosa che tutti conoscete, questo qui è un granello di sabbia e le dimensioni di un granello di sabbia sono di circa un millimetro, 10 alla meno 3 metri nella notazione scientifica, che è utile perché vedrete che andremo poi giù molto con questi eh, esponenti. Quindi questo qui è un granello di sabbia, un millimetro, si può definire una mini struttura, mini è il prefisso che usiamo sempre con millimetro. Se andiamo un milione di volte più cioè a dimensioni milioni di volte più piccole, quindi a 10 alla meno 9 metri, i nanometri, incontriamo delle nanostrutture e sono le molecole. Questo qui è un esempio di molecola non troppo grossa che è il glucosio. Circa 10 alla meno 9 metri, un milione di volte più piccole di un granello di sabbia. Poi queste cose le sapete eh, anche meglio di me perché siete freschi, Dentro nel glucosio ci sono eh, degli atomi, ciascuno dei componenti è un atomo, con gli elettroni che formano una specie di nuvola intorno al nucleo, il nucleo è molto più eh, piccolo del, dell'atomo e anche il nucleo ha una sua eh, sottostruttura, è formato, anche questo immagino che eh, lo sappiate tutti, è formato da particelle che sono i protoni e i neutroni. Ma noi non ci fermiamo qui perché anche i protoni e i neutroni hanno una loro eh, sottostruttura. Sono formati da particelle, che magari qualcuno li vuole già sentite, ma qualcuno no, sono i quark e i eh, gluoni. È giusto per avere un'idea, chi ha mai sentito parlare di quark? Sulle mani? Perfetto, giù le mani. Chi ha sentito parlare di gluoni? Beh, qui vedete che già... Ce ne sono meno, comunque mi fa piacere che un bel po' di persone l'hanno hanno sentito almeno nominare. Allora, di che dimensioni stiamo parlando quando parliamo dei protoni? Stiamo parlando di 10 alla meno 15 metri, quindi un milione di volte più piccoli delle molecole, un milione di milioni di volte più piccoli del granello di sabbia. Quindi queste sono delle femtostrutture, perché sono i fentometri, 10 alla meno 5 metri. E sotto di questo c'è ancora la struttura o no? Allora, per quanto ne sappiamo, fino ad adesso non, più, non, non conosciamo delle strutture più piccole delle, dei protoni e dei neutroni e le particelle, che noi chiamiamo appunto particelle elementari, hanno una struttura che se esiste è inferiore a 10 alla meno 21 metri, quindi ancora una volta un milione di volte più piccole di quella del livello eh, superiore. Ecco qui però i concetti di, di particella e così ovviamente si vengono un po' a mancare, cioè queste particelle sono dei punti, delle, delle biglie piccolissime e la risposta è, è no, cioè non possiamo più fare affidamento ai concetti normali. Allora come descriviamo le particelle elementari? Allora partiamo da un territorio che eh, si spera dovreste conoscere grazie ai vostri insegnanti. Se siamo a velocità, diciamo, mh, basse, cioè quelle eh, a cui siamo comunemente abituati, dimensioni alte, anche queste, quelle a cui siamo comunemente abituati, trattiamo, descriviamo la realtà con la meccanica classica, no? le, le leggi della, della dinamica, eccetera, queste cose che avete studiato già nei primi anni del, del liceo. Poi sapete che però se aumentiamo la velocità e andiamo a velocità prossime a quelle della luce, la meccanica classica non basta. E allora abbiamo bisogno della relatività, della meccanica relativistica. Anche questo immagino che un po' di... cioè che lo sappiate, eh, magari qualcuno l'ha già eh, studiato al, al liceo, comunque è un concetto che già eh, conosciamo. Allora se volessimo trovare un'equazione che è il simbolo della della relatività potremmo scrivere questa equazione celebre di Einstein che è uguale a mc al quadrato e eh, di questo tema qui eh, non, non di questa relazione ma del tema della relatività e delle eh, conseguenze della relatività vi parleranno anche Rachele, Andrea e Filippo nel loro eh, seminario eh, più tardi Andiamo avanti, però, perché non ci fermiamo alla meccanica relativistica. Il problema è che abbiamo bisogno anche di avere dimensioni estremamente piccole, appunto, dell'ordine dell'atomo, o anche più piccole. In questo caso, anche qui la meccanica classica non basta e abbiamo bisogno della meccanica quantistica per descrivere queste strutture eh, così piccole. Anche qui, se volessimo trovare un'equazione simbolo potrebbe essere il principio di indeterminazione di Heisenberg. Quanti di voi hanno già sentito parlare del principio di internazione di Heisenberg? Non magari la formula esatta, ma che esiste? Beh, siete tanti, benissimo, mi fa molto eh, piacere. Ecco, sulla meccanica quantistica ci sarà un intervento, anche qui non è strettamente sul principio di determinazione, ma sulle conseguenze della meccanica quantistica di Alice e eh, Alba. Ma allora, quando andiamo a studiare le particelle elementari, abbiamo bisogno di essere infinitamente piccoli e infinitamente eh, veloci, perché abbiamo bisogno di scontrare delle particelle ad altissima velocità per andare a studiarne la loro struttura interna. Allora qui non basta né la meccanica quantistica né la meccanica relativistica, ci vuole una specie di combinazione delle due. Questa teoria si chiama teoria quantistica dei campi, quindi a, bassiss a bassissime dimensioni, altissime la velocità non possiamo usare né la meccanica relativistica da sola né la meccanica quantistica ma ci vuole la teoria quantistica dei campi. Allora questa è, se volete, la, la, la maniera in cui oggi descriviamo il livello più elementare della realtà sotto forma di campi quantistici, cioè le particelle non sono più delle, delle biglie ma sono delle oscillazioni in campi, ciascuna particella, molte, ciascuna particella ha il suo campo e una particella e un'oscillazione in questo campo. Questo è la, il punto dove siamo arrivati, ma non è detto che sia la fine, anzi è un modello, come diceva anche Gioele, è il nostro sforzo di comprendere la realtà, non siamo sicuri che questo qui sia la, la verità, però funziona, almeno nei campi in cui eh, l'abbiamo sperimentata finora. Se volessimo trovare un'equazione simbolo della teoria eh, quantistica, dei campi è un po' più difficile che per le altre, però questo qui senz'altro è un ottimo candidato. Questa è l'equazione di Dirac. E chi è che di voi ha già sentito parlare di Dirac? Eh, purtroppo siete pochissimi e questo è un peccato, perché Dirac è uno dei massimi scienziati del Novecento e però è già meno presente nella cultura normale. Ma mh, non è detto che tra cento anni magari sia diventato famoso tanto quanto il suo Eisenberg e Einstein. L'equazione di Dirac è un'equazione bellissima perché le cose che facciamo sono complicate. Però qui a guardarla non è neanche tanto complicata, ovviamente non credo che la capiate, però eh, non è così difficile, almeno si può scrivere su un foglio che è già bello. L'equazione di Dirac è talmente eh, bella, diciamo, che eh, è stata scritta anche sulla lapide commemorativa di Dirac, questa è la sua foto, e questa lapide sta nella vacina di Westminster a Londra, e questa è la sua eh, equazione. Ora, nonostante sia così semplice questa equazione, in realtà è gravida di conseguenza come anche le altre equazioni che abbiamo visto prima. È una cosa eccezionale, diciamo, che è venuta fuori dalla, dallo studio eh, di Dirac. Dirac ha scritto questa eh, equazione per scrivere l'elettrone, ma gli è venuto fuori, diciamo, gratis che in realtà esistevano eh, un, anche delle particelle ulteriori all'elettrone che sono le antiparticelle, gli antielettroni è una predizione basata solo sul suo lavoro teorico e ha aperto, non so se vi rendete conto della portata di questa cosa ha aperto, ha raddoppiato il mondo di un colpo solo cioè se ci sono un tot di particelle elementari sappiamo che ci sono anche un tot di antiparticelle elementari di questo tema, della materia e dell'antimateria vi parleranno eh, Nicola e eh, Riccardo e la portata è così grande di queste scoperte che arrivano addirittura a, a Hollywood, o nei libri, nella, nella eh, fantascienza. Chi ha già sentito nominare l'antimateria? Ecco, vedete? Quindi eh, è stato Dirac a inventarlo, sappiatelo. No? Questo quindi con Angine e Demoni, dove sapete che c'è una bomba all'antimateria messa sotto, sotto San Pietro, non è possibile eh, farlo, magari Nicola non so, e Riccardo ve ne parleranno, però è una bella idea è un una fiction. Allora, tutte queste, vi ho detto che la, la, la realtà fondamentale è la descriviamo con la teoria quantistica dei campi. Il modello che contiene tutte queste diverse teorie quantistiche dei campi per una delle particelle è quello che viene chiamato il modello standard, che organizza tutte le particelle elementari di cui siamo a conoscenza in famiglie per esempio i quark sono questi qui, i elettroni sono questi qui, eh, l'elettrone è questo, questi sono i neutrini, e tutte queste famiglie di particelle interagiscono tra loro attraverso delle forze. La forza interazione forte tiene insieme i quark ed è trasmessa dai gluoni. Ecco qui i gluoni che, eh, di cui parlavamo all'inizio. La forza elettromagnetica, che invece questa la conoscete o almeno la studiate la dovreste studiare in quinta, è trasmessa dai fotoni, voi lo studiate in maniera classica però in maniera quantistica è trasmessa dai fotoni e poi la forza debole che è responsabile dei riferimenti radioattivi e che è trasmessa dai bosoni WZ E poi alla fine di tutto c'è anche il bosone di X, chi ha già sentito nominare il bosone di X? E eh, va. ok, Beh, qui c'è anche perché avete letto sui giornali così anche se non avete capito che cos'era allora, di X, Vedete che tutte le particelle hanno una... innanzitutto eh, innanzitutto vedete che ci sono dei limiti nella nostra rappresentazione, perché vi ho detto che in realtà le particelle non sono particelle, ma sono oscillazioni di campo. Tuttavia, noi continuiamo a parlare di particelle elementari e le disegniamo come delle biglie, perché fa comodo. Però la rappresentazione è una cosa, la realtà è un'altra. Qui si vedono i limiti. Allora, la grandezza di queste biglie è proporzionale alla loro massa. Qui, nel modello standard, ci sono dei nani, anzi, ci sono delle eh, particelle che pesano zero, i gluoni e i fotoni, fino ad arrivare a dei um, giganti come il top, che pesa 171 volte come un protone, cioè 171 protoni, come un nucleo praticamente. Ecco, la, la particella che è responsabile di conferire queste masse, queste diverse proprietà le particelle elementari è il bosone di eh, Higgs. Quindi, Uh, vedete una rappresentazione di come funziona il meccanismo di X. Il meccanismo di X è come un campo, che è il campo di X, con cui le particelle interagiscono. Ci sono inter le particelle che interagiscono zero, e quindi hanno massa zero con l'X, e particelle come il top, che hanno una forte interazione con l'X, con, con il campo di X, e quindi hanno una massa più grande. Come si fa a vedere il bosone di X? Allora, questa qui è la rappresentazione che vi darebbe un teorico. Del, di come fare a tirare fuori l'X e è un diagramma che viene chiamato diagramma di Feynman dal nome del, del, del, del fisico, il primo Nobel che l'ha inventato. E qui cosa vedete più o meno schematicamente? Se sbattete un protone contro un altro protone escono fuori un bel po' di cose, ma soprattutto escono fuori due gluoni che si formano a formare un quark top, un antitop. Adesso io ve lo dico, non è che dovete capirlo, ma solo perché capiate che ci abbiamo pensato e, e, e, e funziona e eh, producono l'X, il top si accoppia molto fortemente con l'X perché è molto pesante, poi l'X si scioglie di nuovo in top e in emettono due fotoni. Oh, mm? questo, questo è la domanda, già mia c'è Dio. Ma il bosone di X non è soltanto una teoria? Cioè, eh. c'è una slide eh, per tutti i lavori che non vuoi trovare? allora, questo, forse la slide dopo, che non so, non, probabilmente non ti comincerà eh, perché giustamente... Hai... Allora il modello standard è il modello che noi utilizziamo per descrivere la realtà e adentro contiene un bosone di X e questa è la predizione che faremo, dovremmo vedere questa cosa qui. Allora questa slide ti fa vedere il risultato dell'esperimento all'LHC, cioè a Ginevra. Qui si sta sbattendo un protone da questa parte e un protone da quest'altra, esce fuori di tutto, ma escono fuori anche eh, due fotoni. E questi due fotoni sono la firma dell'esistenza del bosone di X. E questi eventi sono stati visti già dall'NHC. Certo, sempre, ci sono tante sottigliezze che non ho tempo di eh, sottolineare adesso, però diciamo che, che il bosone di X adesso siamo, siamo quasi certi, siamo ragionevolmente certi di averlo visto. Beh, allora nella fisica, e nelle scienze, la certezza non esiste. Anche questa è una cosa che eh, siamo abituati, o siete abituati forse come studenti a pensare viceversa, che la certezza esiste solo nella scienza. Invece è proprio il contrario, la scienza è il posto dove non esiste mai la certezza. Se arriva qualche scienziato e dice sono certo al 100% di un'affermazione, non è vera. Quindi questo qui, vabbè, è un livello di incertezza inferiore ad altre cose, però siamo già ragionevolmente certi che esista. Ah, eh... No, questo non è vero, l'LHC funziona ancora no, per fortuna. No, no, ci sta, sono stati dei malfunzionamenti all'inizio dell'LHC, questo video ha preso problemi, ma no. dopo per fortuna ha funzionato e tutto ora funziona. E l'X è stato misto grazie all'LHC. Scusa, è interessante ma vado un po' avanti perché eh, ne parliamo magari insieme poi dopo. Allora abbiamo visto anche cos'è di X, quindi abbiamo visto anche l'ultima particella elementare del modello standard. A questo punto uno viene a dire, vabbè, abbiamo finito, cosa rimane ancora da scoprire? Eh, eh, c'è ancora tanto da scoprire, e c'è ancora tanto che non sappiamo che sarà da scoprire, soprattutto. Che cosa c'è oltre il modello standard? Ci può essere qualcosa, ci possono essere delle altre particelle, tipo la supersimmetria, le stringhe, cose esotiche, e questo non lo sappiamo ancora. L'universo, allora queste particelle descrivono la materia, diciamo la materia come il tavolo e noi. Però pare che, dalle nostre osservazioni, questa materia sia solo il 4% di tutta la materia che c'è in un universo. C'è un sacco di materia, il 23%, che non vediamo, non sappiamo da che cosa è fatta, non siamo sicuri di cosa siamo fatti. Vediamo solo gli effetti che ha sull'universo. Ed addirittura c'è un 73% di cosiddetta energia oscura, cioè una forma di energia che non tiene insieme l'universo come fa la materia, ma lo espande. E tutto questo è ancora da chiarire e da scoprire. E il protone, la nostra feldostruttura. Come è fatto all'interno? Sappiamo che ci sono dentro corpi gruoni, ma come sono organizzati? È ancora una cosa che non capiamo. Quindi ci sono corpi gruoni che sono tenuti insieme da forze talmente grosse che non riescono mai a uscire dal, dal protone. Questo è quello che viene chiamato il confinamento. È un problema non eh, spiegato ancora. E vedete, potete vedere anche cose nuove che stanno succedendo anche su questi capitoli, addirittura sulle, sulle scienze di questo mese. Allora, le scienze è una bellissima rivista e mi sembra che. Ci sarà, eh, è una bellissima rivista che vi invito a leggere anche se non volete fare fisica o scienze dopo però sfogliate eh, andate prendete le occasio, occasioni avete materiali internet video libri bellissimi riviste sfogliate e su questo mese c'è un problema c'è eh, la discussione un problema legato allo stupro del protone e abbiamo detto che una fentostruttura è circa 10-15 metri, ma quanto è esattamente largo un fotone? Anche questo è già un problema, come definisce la larghezza di una particella con il, il, il protone? Se andate a prendere le misure fatte fino a, non so, tre anni fa, davano una, un valore, 0.88 femtometri. E invece ultimamente hanno fatto un esperimento che non ci si dove non ci si aspettava di vedere delle differenze, e invece hanno trovato una, una, una un raggio del protone significativamente più piccolo di quello che ci si aspettava. Però questo è l'esempio di come scoperte possono avvenire dove non ti aspetti. e per andare avanti anche nella fisica della particella non è che ci sia per forza necessario fare acceleratori grossi 30 km con l'HC e adesso ancora più grossi, magari 100 km può anche bastare, anzi molto importante la precisione, cioè eh, misure molto precise possono rivelarci cose rivoluzionarie che non ci aspettavamo. Questa è una cosa che succede generalmente nella scienza, e eh, eh. forse c'è, cioè, almeno io l'ho aspettata e vedevo diversamente, pensavo che l'avanzamento la, della conoscenza funzionasse un po' così il limite del conosciuto e lo sconosciuto, c'è un bordo abbastanza ben deciso tra i due e noi siamo magari qui, sulla punta, no? stiamo andando avanti e allargando la conoscenza verso lo sconosciuto. La realtà non è così e lo si impara facendo ricerca. La realtà è molto più simile a una cosa di questo genere. La frontiera tra la conoscenza e, la, e quello che è sconosciuto è frastagliata, è come un frattale che non ci si aspetta mai dove va il rivolo eh, della, della conoscenza, l'espansione della conoscenza. Magari noi siamo qui e stiamo andando avanti, tentando di andare avanti, ma non, si va. non è detto che si vada molto avanti, invece, se siamo qui, si apre una cosa inaspettata. Ma anche qui non è che siamo fermi: ci sono tanti rivoli dove possiamo andare e espandere la conoscenza sempre più e in direzioni sempre più inaspettate. Capite come è? è diverso dal concetto lineare dell'evoluzione della scienza? Infatti, nella scienza non è che importa tanto la la uh, tecnica si importa molto anche la tecnica ma importa moltissimo anche l'immaginazione e questo, anche questa è forse una cosa che non, non viene uh, sufficientemente enfatizzata e trasmessa magari il professor Marveggio ce la faceva ma non sempre ce la facciamo allora all'ultimo uh, tre 4 slide se Eugenio mi permette una domanda che ci viene posta spesso e spesso da chi non fa uh, fisica, non sì. scienza è a cosa serve tutto questo? Beh, avete fatto tutta questa roba, a cosa serve? Allora, mettiamo subito in chiaro che noi non ci poniamo questa domanda all'inizio non è che facciamo scienza perché serve a qualcosa e meno male, che diciamo perché se no non ci sarebbero delle scoperte inaspettate e che aprono degli orizzonti che prima non avevi e, e siamo guidati dalla curiosità di scoprire però ci sono poi anche delle ricadute, diciamo che ciò che l'uomo ha trovato in qualche modo l'ha usato per esempio l'antimateria questa scoperta di Dirac del 28 inaspettata oggi è usata tutti i giorni in molti ospedali nella cosiddetta scan PET nella, nella tomografia a emissione di positroni dove un elettrone e un antielettrone si annichilano e formano due fotoni che vengono rivelati magari questo non so se Nicola e, e eh, Riccardo ne parleranno e si usano particelle anche per, per curare eh, persone, questo, sono, è, questo è un acceleratore di particelle che è vicino al nostro Dipartimento di Fisica a Pavia e viene usato per bombardare tumori che non sarebbero eh, operabili in altro modo, per esempio dentro il cervello, dove è difficilissimo arrivare con la chirurgia. Oppure ci sono anche, eh, ci sono anche um, soluzioni tecniche che noi sviluppiamo perché ci servono e che poi trovano applicazioni al di fuori della, della fisica. Per esempio, l'esempio più inclatante è il World Wide Web che è stato inventato al CERN per permettere agli scienziati di comunicare. Pensate se avessimo penso, deciso no, ma il CERN non serve a niente perché cosa serve? E lì avremmo tagliato le gambe a delle eh, sviluppi di questo tipo. Però la cosa più importante, è, eh, non ce l'ho nella slide, mi eh, è partita, vabbè, scusate però, eh, non è l'importanza della scienza diceva Vicky eh, Weisskopf che era un famoso fisico sul nucleare, non è quella di modificare lo spazio fisico intorno a noi, la realtà intorno a noi non è che noi facciamo scienza per modificare la realtà intorno a noi, ma la rilevanza è perché modifica lo spazio mentale intorno di noi, cioè il nostro modo di pensare e di vedere la realtà e questa è la cosa più importante della scienza ed è quello che ci dà l'entusiasmo di andare avanti e forse la massima eh, gratificazione. E con questo ho concluso. Grazie. Ah, grazie a Abbiamo tempo per una o due domande. Se... Se intanto che ci pensate, ho una domanda io, no, Alessandro Se c'è, uh, visto che abbiamo visto anche alcuni diagrammi con, con i quorum, all'interno il telegramma del sottotone, um, volevo fare una domanda riguardo a, a, ancora ai risultati sperimentali di RHC. È. È. Uh, è recentissimo l'annuncio, questa settimana mi pare, che è stata confermata l'osservazione di, di una particella elementare contenente quattro cuori. Um, con questo volevo ricollegare, a fatto, è questo il primo annuncio di un esperimento che porta a un risultato sorprendente finalmente da LHC? O non lo so, qual è la tua opinione riguardo alla diciamo, scarsa sorpresa che finora ci è arrivata? No, allora, mh, è sicuramente è una scoperta, è un'osservazione un importante, però non è riportata così rivoluzionaria perché in realtà ci sono state delle. delle scoperte simili in altri acceleratori in passato, però da, è un buon esempio per, eh, per chiarire, per ribadire questo primo che magari le, le osservazioni che eh, sono più interessanti non arrivano necessariamente da quello che uno aveva programmato di fare, quindi l'LHC non è stato fatto per vedere un eh, tetra che viene chiamato così questa particella però poi la, la vedi se, se sfrutti bene i tuoi eh, strumenti e eh, quindi le, le scoperte inaspettate sono eh, dietro l'angolo sempre. L'altra cosa è che ti fa capire quanto è complicato eh, mettere insieme le particelle elementari, cioè possiamo sapere come descrivere i cuori e i gluoli quando sono diciamo da soli, ma come si eh, cristallizzano o si condensano a formare gli, le particelle tipo il protone di tipo questi tetraquark è ancora non conosciuto. Se lo, se lo conoscessimo avremmo predetto sì, esiste il tetraquark a questa massa. Invece il fatto che non lo possiamo predire vuol dire che non riusciamo a fare calcoli eh, di come deve essere la struttura eh, di, di questi oggetti a partire dalle basi, e questo è vero per le particelle elementari, ma poi si va sempre più su, per la chimica, abbiamo la chimica è basata sull'elettrodinamica quantistica sulle quantistiche di campo, però non è eh, sfido chiunque a, a descrivere come si comporta il DNA basato su queste cose, quindi tutti, anche se con questa presentazione è sul livello più fondamentale, la ricerca è bellissima e ci sono tantissime cose da scoprire a tutti i livelli intermedi, anche ai granelli di sabbia, pensate che la fisica dei granelli di sabbia è complicatissima, eh, grazie mille. Abbiamo uh, una domanda alla domanda lì. Eh, sì. sì, è... eh, secondo lei il, um, la scoperta del bosone di X potrebbe arrancare gli orizzonti alla fisica? Eh, diciamo sì, sì, e no, cioè qualsiasi scoperta allarga sicuramente gli orizzonti, però diciamo che erano di quelle cose aspettate. Ci sarebbe stato molto meglio trovare delle cose inaspettate, per esempio si cercavano super, particelle supersimmetriche e non l'abbiamo trovato, però non è, sicuramente, ci sono tante cose inaspettate nella mole di dati che, ha, eh, che prende l'LPC. all'inizio ci si è focalizzati su quest'impresa e si è riusciti a, a raggiungerla, ma ci sono tante altre cose da fare, inclusa capire bene in profondità il, il meccanismo di X. Va bene, ah, altre domande? Se non abbiamo altre domande direi che possiamo andare avanti. Uh, grazie mille Alessandro. Grazie.